Buonasera, salviamo il salvabile, voglio animare, come si fa ad animare? Volevo imitare la mia anima senza attaccare le vesti dei presenti, riesci ad immaginare un'esplosione di petali, in ogni angolo colori diversi, si immergono nel grigio e finalmente questo grigio può dire la sua, Distinguersi come diverso. Salviamo il salvabile e con lui anche noi. Dopo la fuga, una sorridente gentilezza ospiterà la nostra stanchezza. Di nuovo aggrappati ad appuntiti nulla, saldi come i nostri soldi. Che grande invenzione è il denaro! Più ne rubo, e più lui si rifà, violando i miei pensieri. Salviamo il salvabile. E chi fa e chi decide cos'è salvabile? Si fa la conta? Cos'è che conta? Veramente. Se devi fare la conta. Tutto e niente. E tu in mezzo. E non sai se vuoi tutto o se vuoi niente. Destino. Saluta la mia gamba, si vedeva il sole, per me fu notte artificiale, un attimo prima esplodevo al pensiero di toccare quel gioco, anni dopo e ancora esplodo, visitando, visitato dalla dall'assoluta, ok iniziamo. Destino, salutare la mia gamba si vedeva il sole, per me fu notte artificiale, un attimo prima esplodevo al pensiero di toccare quel gioco, anni dopo è ancora esplodo, visitato dall'assurdità, capita che rifletta e mi domandi il perché, semplice, destino, e a chi altro è la colpa, come inveire su chi non posso vedere, dove sparare, se intorno a me sono innocenti, povero destino, perdonami discaio la mia rabbia anziché ringraziare Dio per le prove che mi concede intanto agli antipodi persone maledicono il destino per un posto macchina e lodano Dio per il natale di pace e armonia concesso ai propri fratelli cerco casa allora proviamo analizziamo Analizzate, analizziamo. Giochiamo. E salviamo il salvabile. Voglio animare. Dare anima, animare, dare anima o fare capire che c'è un'anima lì. A chi lo ignora o lo vuole ignorare, non lo vuol vedere. Come si fa ad animare? Vorrei vomitare la mia anima senza intaccare. Le vesti dei presenti. Cerco casa. È così grave se io, formica, non faccio il mio lavoro. Il cantiere vive ugualmente. Le impalcature sono in piedi. Il trasporto segue mamma segnaletica. State sbretando perché in pena per me o per il vostro castello, orfani, orfano, di mani analfabete. Ribollo d'entusiasmo per voi, ma non voglio respiri sprecati per la mia assenza. Al mio campanello non risponde più formica. Se piangete per lei, giurite per me. Sto costruendo una casa che ha per tetto il cielo e parole come pareti. Se volete farmi visita, suonate alla voce Libertà. Non è il mio nome, è la Madre di cui sono figlio di Belle. Eccoci qua. <coughs> adesso è il titolo. Il ti è adesso il titolo, è adesso. Cioè, è comunque dopo che e dopo la poesia, ma è adesso, d'accordo con te, tutto è sbagliato, tutto c'è contro, niente ci può far sorridere, e allora, qual è il passo adesso? Restare a galla afferrando ogni corpo, vivo o morto che sia, dare pugni, scomitare diversi simili e prendere fiato al passaggio di venditori d'aria, Fare del viso una plastica capace di taciti consensi e di religiose obbedienze per un po' di miele in cui immergere quel tozzo di pane che solo ci fa vivere, ma solo non ci fa essere. Ammetto come voi d'avere paura. Le ombre tramano attentati. Avanzo con occhi retrovisori. Grande con i piccoli, docile con i potenti. Ho studiato la legge della tranquillità. Rimandate gli esami, tornando a casa ho cambiato strada. Un tragitto più lungo di salite e discese, strettoie e immersioni che vendevano schiaffi. Prendendoli non li ho resi. Ora ho una valigia che mi segue ovunque vada. La valigia per viaggiare. ingegneri e mani vuote, il mondo è sabbia, c'è vento ma non si sposta, c'è sole ma non riflette, è tutta sabbia bagnata, sta in piedi da sé, questione fisica è complicata, l'acqua viene dal pozzo di come eri ieri e come sarai fuori casa e dentro un'ambizione, il titolo, titolo dell'opera non c'è, ci sono attori senza copione, dettati ormai dalle abitudini, comparse dirette da costumisti coinvolte nelle scene di noi registi. Ora la luna vede la luce. Ci offre un sorriso, le prendiamo un braccio. Poi notata per le confidenze ancora più intime, intime dei nostri palesi segreti. Piange le lacrime di quel pozzo. È una luna sensibile che veglia sulla nostra spiaggia di castelli. Una notte lunga un'autostrada, un sogno lungo una vita. Poi sole e vento, un'altra estate bagnata asciugata dalla realtà. Ho voglia di inverni umidi e caldi, ma mi tengo l'acqua per la bella stagione. Eccoci qua a farci compagnia alle 23.29.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 È la meta della mia vita. A dopo, so già, ci rincontreremo. Sono nato come un calzino ma rivoltato. Interi pezzi di specchio si credono il mondo e ripudiano colle troppo viscide per i loro aromi. Pelli distese si litigano il sole. Lo stesso sole questa notte brucerà visi lontani. A noi toccherà la luna. Le daremo tutto. Non parlerà, ma le diremo chi siamo. Ho intrapreso un viaggio, il più lungo. Vento, pioggia, animali. La fiamma di lì non ha battuto ciglio. Eh, Pelli distese si litigano il sole. Ci si litiga. Un, ci si litiga un qualcosa che è praticamente infinito quasi eterno, per il gusto di litigare. Questo ci piace a noi, litigare, per riempire gli spazi. Sì, perché il vuoto, il vuoto è potente, è duro da digerire, perché sbatti contro i, con i tuoi stessi denti. Ti mangi, ti mangi te stesso e non ti vuoi cuocere. E ci vuole pazienza per mangiarsi, bisogna cuocersi bene. Se non, non è che devi fare un corso di cucina. però il corso almeno fallo cioè arriva in fondo al corso una vasca perché almeno l'igiene quando sei a tavola con te stesso E ruscelli se non piove ho per tutto la sensibilità non mi voglio occupare Disoccuparmi dal ciclo di idee Il domani si porta via la mia vera vita In secco o in pieno sono sempre controcorrente Risalgo le acque Voglio afferrare la notte che non dormo e osservarla al sole Poi mi sveglio, respiro, ma non sento fondo E di nuovo notte Ruscelli se non piove e se piove, fiumi in piena. Cadono. Sei miliardi di amici, sei miliardi di nemici. Una foglia d'autunno, con gli occhi alla mano, un tempo sorella mutata in giudice. Pace e armonia, le damigelle di un regno indifferente quanto fragile. I debiti con la, con la coscienza punzicchiano i legami. La stagione è all'oscuro, i cuori hanno retto all'ennesima puntura. Ok, questo, cadono, il, cadono. E tu stai a guardare mentre cadono. Sei miliardi di amici, sei miliardi di nemici. A seconda di come ci si sveglia. Il voltafaccia. È un libro il voltafaccia. Ogni giorno scriviamo il libro della nostra storia e lo leggiamo prima di viverlo. Passaggi, passaggi, ingrati e forzati, assassini naturali e mercanti di strada. Insego favole mai stanche, vecchie di giovinezza, in attesa del fumo che ritorni fuoco. Brucio ma non ardo, respiro ma non batto, mangio ma non ingrasso. Sasseggio e mi disseto. Ora ti aspetto con la secca. Bevi anche dopo la sete. Ponti, oggi è il peggiore, il peggiore giorno della vita. Con le macchie di ieri ci faccio colazione col biglietto di domani il tempo è prenotato, ora ogni minuto si fa gabbia e se esco la gabbia è più grande. Perdono a te, perdono a te che non hai pane, perdono a te che non hai acqua. A chi non ha padre e madre chiedo il beneficio di uno sguardo che il mondo mi può insegnare. Non conosco te che sospiri al freddo, non vedo te colpito dalla pioggia. A chi come te è toccato dal bastone, cosa posso dire se non aiuto? Salvami dai sorrisi della mente. Quanti a dirmi, beato te e la tua fortuna. Pochi giorni e buone notti a sussurrarmi come usarla. Attimi inondati dall'oceano del Tempo. Intus sterno Voglio dipingere l'altra luna, quella nascosta che mai nuvola accarezzò. Il principe e il povero, il povero e il principe, gemelli di madre divisi da un mare, il mare dei puri di cuore abbracciano, baciano, lodano tutto di quella faccia, ma lei da se stessa nascosta, mai è nominata. Tu sai, noi non sappiamo, due facce ti servono per poterci parlare. Sono, sì, sono. Sono io, sono io perché non apri non mi fido, non, non, non, sento la tua voce ma non vedo il tuo, il tuo viso, mica sempre coincidono voce e viso, il viso a volte sta in silenzio e, e non vuole parlare eppure la voce esce lo stesso, ma allora quella voce è di quel viso che non vuole parlare o è magari dato in affitto eh, a qualcun altro Vorrei fosse già mattino per attendere di nuovo la sera. La fine dei compiti mi premia con pillole di pazzia. Ho provato a farmi ricco della moneta chiamata amore, ma la povertà è di gran lunga la banconota che più guadagno. Risate, risate forti, risate dappertutto, risate potenti che colonizzano gli occhi e i viaggi, ormai cancellati. Tra sera e mattino, nebbia e calore sono un sentiero, curve o rettilinei al mondo la sentenza, ma comunque uno sbocco. È notte, è festa. Desideriamo cose diverse, le sentiamo in tempi diversi. Siamo noi che cambiamo o il mondo ci asseconda. Si piega i nostri capricci o puliamo le nostre lacrime. Vorrei inusare ora ma temo la mia parola, spinta dall'esperienza, fabbrica sempre inattivo. Di tutto ciò non voglio i controlli, per questo produco quel patto silenzioso che mi rende intoccabile, sotto una polvere alta, altissima, di rosa fragile. Quando è la notte, non la nostra, ma quella dei, no dei miei occhi, le macchine rincasano e svuotano il lavoro. Che nessuno lo sappia, amo l'inverno. Giorno, breve sentiero, alla corte della notte novembre vivo quanto basta per smettere di vivere amico domani sono io che ti scrivo le lettere dei miei pensieri ancora io che ti faccio mito perché mi visto è sempre io che ti aspetto al confine del presente ti ho ucciso domani per un altro oggi mi sono nascosto mi sono nascosto e amato Alleato misero dei ricordi. Tonfi Facile essere contro la guerra. Facile essere contro la pace. Difficile è combattere, combattere l'assoluto. Costa troppo simile lotta, tale corazza è troppo spessa. Ho forgiato la lama dei miei silenzi. Le vorelo quasi come il mare, sono taglienti come divieti. Facile è camminare, facile è fermarsi, difficile è parlare, dire, sputare sensazioni. Il tempo ci addomestica, l'attimo mi porce le chiavi. La gabbia è fatta di discorsi, ogni sbarra è un fungo senza più radice, ma mi dà da mangiare. Ogni spazio è un nome di bimbo, ma ho costruito fessure impossibili e non lo fanno entrare. Domani, chissà, mi curerò la sordità. Cosa devo fare è il tam, tam che mi bussa, e se sì, come lo devo portare? Sulle spalle, così da farlo cadere quando sarebbe il suo turno? Sotto i vestiti, per non mostrarlo se non quando sono nudo? Accanto a me è una pazzia, sarò insultato dai cani e leccato dai porci. L'aldilà è lontano, i miei sogni sono lontani. Abituato a non abituarmi, all'idea della felicità come dolore, contemplo il vuoto e attendo schiaffi. Schiaffi toccati da rugiada, colmi di lunghe pause, tra un silenzio e un altro, l'eco di un bisbiglio. Troppo vivo per una presa diretta. Incidenti. Mi chiedo, c'è mai stato giorno, o secondo, perché no, toccato dal degno. Un'idea, anche solo quella di dignità. Ho mani troppo pulite per conoscere il nome della madre gravida. Sogno olio sporco, adesso la mia compagnia è la solitudine dello sguardo. Ascolto gli stralci che vorrei raccontare, mi riesce solo di accumulare. Senza pensiero Sc scappo dal mare, scappo dal vento, fuco le stelle. Mi avete mentito parlando a questi occhi, perché ho ascoltato voi e non la pelle. Parole da un nulla che riesce a soffiare senza zittire i pensieri perché mai nati con lui. Luce, luce e saluti. Grazie, buon noi